Mi chiamo Mohamed Bukas, ho 57 anni, ho messo la protesi al pene. Il mio dramma è cominciato due anni e mezzo fa, facendo un intervento alla prostata e da lì eh, Diciamo, l'incontinenza, diciamo, il pene, c'è diciamo anche una riveletrazione sessuale, ho provato con tutti i eh, medicinali, le Viagra, Cialis, eh, ma anche il Caverget, che era per me una cosetta molto dolorosa, diciamo. fino a che ho incontrato il nostro professore Antonini e ho optato per fare questa op operazione. Sono molto molto contento e non è lo dico così, diciamo, perché veramente diciamo, ha risolto quel problema sentimentale fra me e la mia moglie, perché diciamo, io con le medicinali, diciamo, il, il vacuum e tutto quanto, ma non, non è, ero come Bukas Muhammad di 15 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, però adesso sta tornando le cose alla normalità è vero diciamo questa protesi non è una cosa che si vedi diciamo una cosa interna però diciamo lo sa solo la mia moglie io parlo diciamo, come un arabo musulmano diciamo io ho solo una donna la mia moglie e la mia moglie su questa cosetta del attivare disattivare mh, è contenta del fatto che diciamo è un'operazione che si metto, diciamo, un minuto e poi eh, consumo con lei, diciamo, eh, come una volta. No, ma detto che c'è il problema solo dell'incontinenza, no, mai anzi Anzi, io navigando su internet ho detto dottore, diciamo, normalmente le operazioni diciamo, sono tre operazioni per risolvere diciamo, le nerve sparing, perché io voglio il mio, il mio, la vita sessuale continua. Dici, Noi lo stiamo facendo, facciamo questa operazione diciamo, e cerchiamo di risolvere il eh, salvare queste nerve sparing. La vita sessuale tua non cambia, però dobbiamo fare. Una volta che ho fatto l'operazione, io mi ricordo il primo giorno quando diciamo, è stata fatta l'operazione, è passato per la visita, ho detto al dottore, com'è andata? Mi dice, ah, abbiamo salvato un nervo, però vediamo e là, diciamo, non, eh, però è tutto non era vero, diciamo comunque, io non so quelle cose interni, solo lui se me l'ha salvato o non l'ha salvato, però lui mi ha garantito che con, eh, eh, salvando le nerve sparin diciamo, continua diciamo, il pene a funzionare, io non sono della materia ma lui l'orologo me l'ha spiegato e io avevo questa speranza che... e poi c'è il fatto dell'incontinenza l'incontinenza quella è vera, lui mi ha detto dopo che leviamo la prostata Uh, avrai un po' di incontinenza con la riabilitazione risolviamo il problema invece non è stato mai risolto il problema ho fatto la riabilitazione a pagamento diciamo anche a, a, a gruppi ma niente da fare per questo intervento che ho fatto adesso non, non dico che non ce l'ho l'incontinenza ce l'ho ma ho visto un, un, un miglioramento. prima non trattenevo la pipì Diciamo, trattenevo il 10% e andavo al, al toiletto. adesso è aumentato, diciamo, quasi il 20, il 30%, anche fino al 50% e a maggior ragione la notte, la notte, diciamo, eh, l, l, l, il pannolino poco bagnato, ma riesco ad andare al bagno, fare tutto la pipì, tutto quanto, ma anche durante il giorno quando lavoro, eh. Eh, la prima visita mi hanno dato il Cialis e il Viagra per tre mesi, quando sono tornato ho detto guarda non funziona, mi hanno detto usa anche il vacuum, ho comprato il vacuum, è vero che c'è qualcosetta ma è una cosetta di 5 minuti, ogni tanto devi ficcare questo vacuum per attivare, diciamo, poi lo levi, poi appena cominci a fare sesso con la tua moglie e poi ali dai un'altra volta non funzionali poi quando sono tornata da lui ho detto guarda non dice no lasciamo verdi e, e dici no devo usare questo sono di si chiama cover jet, e sono di iniezione nel pene ma ho una cosetta un po' dolorosa è vero che diventa tondo ma eh, non, è, non è adatto per, per me che io ho 57 anni arrivare a 67 con dolore ogni volta no e allora ho cominciato a cercare fino a che ho trovato come ho detto il mio dottore diciamo Antonini adesso non mi serve né dicevo, iniezioni né niente, è una cosa da, da attivare, eccola, cioè, mh, eh, sono soddisfatto e c'è un pochino di dolore, come mi ha spiegato il dottore ci vuole un po' di tempo, ma diciamo, già dal primo eh, mese dell'intervento a oggi c'è un miglioramento e questo si sa, che dopo qualsiasi intervento ci vuole un po' di tempo. Con la protesi adesso, diciamo, veramente, diciamo, eh, godo, gode lei e continuo, continuo, diciamo, veramente, diciamo, eh, non c'è eh, una cosa legata al tempo, perché quello, eh, la prostata è sempre attiva, diciamo, anzi, lei è molto contenta perché, diciamo, eh, dura di più dura diciamo, quasi un'ora e mezzo, due, diciamo, però fino a che la protesi è attiva diciamo, eh, eh, vengo una volta, due. è vero che non c'è, diciamo, per il caso mio, non c'è sperma ma sento che io vengo, diciamo, comunque il piacere c'è ah, Dottore, io devo essere sincero, diciamo, veramente il fatto è diciamo, che la mia vita dopo l'intervento alla prostata era legata a due argomenti, l'incontinenza e la riabilitazione sessuale. Adesso sono metà contento il fatto che diciamo veramente, metà del, con la protesi sessualmente ma anche psicologicamente dal punto di vista sessuale, io sono molto contento, sono molto contento. ma non Ancora l'altra parte, che io un pochino, è una cosa diciamo, che non riesco diciamo, a, a sopportare. Diciamo, anche quando vai, a fare, vai al bagno, tutte le persone vanno al bagno, io devo andare, a cambiare il pannolino. È una cosetta un pochino, eh, mi crea problemi psicologicamente. Metà, come ho detto, diciamo, delle, perché erano due problemi, uno è stato risolto e l'altro diciamo, cerco diciamo, nel futuro con eh, il suo consiglio di essere eh, lì, di sicuro sarò diciamo, molto contento al 100%. Certo che lo, fare, lo farei, perché il professore ha un bagaglio di professionalità che non ce l'hanno altri professori diciamo normalmente che mi ha operato, non mi ha dato di consigli e non mi ha, ha, ha, eh, ha lasciato diciamo, abbandonato invece dalla prima visita che ho fatto diciamo, con il professore diciamo, Antonini già mi ha spiegato diciamo che diciamo, non serve di fare questo, non serve quello eh". E navigando su internet lo dicono anche altre persone che con il viaga, con risolve il problema un pochino relativo, ma facendo la protesi diciamo, del pene diciamo, eh, risolve veramente il problema e io mi tengo diciamo, che ho risolto il problema diciamo, de, sessuale mio veramente. Giudico diciamo, il mio dottore diciamo, Antonini Gabrieli, ehm, con due modi, un modo un pochino diretto è un grande professore e li ringrazio tanto diciamo, per l'aiuto che, che mi ha dato diciamo, a risolvere un grosso problema diciamo, mio. Secondo, c'è diciamo, un giudizio un pochino collettivo basta andare diciamo che io sono chi navigo troppo su internet tutto quanto Il professore non serve diciamo, un, un giudizio soltanto personale perché basta guardare diciamo gli meeting le conferenze internazionali e nazionali se vedi che è una persona diciamo un grande professore e grande professionalità, e sono contento che come mai hai detto la prima volta, Dio ti ha mandato da me e veramente Dio mi ha mandato da te. Io sono contento.